benvenuti in questa nuova puntata di back to business abbiamo con noi chi sei di cosa ciao. ti occupi e presentati ciao angelo sono ciao stefano versa ho 34 anni con la mia attività uh, mi occupo di gestire i sistemi informatici delle aziende e nello specifico ci occupiamo di stare attenti e fare in modo che tutti i sistemi siano sempre performanti e continuamente in funzione quando e come hai iniziato a fare questo lavoro? Ho iniziato dieci anni fa, nel 2009, sono ormai dieci anni, con una piccola attività di strada. Le classiche riparazioni al, al privato e ai piccoli uffici del mio paese. Quali difficoltà o ostacoli hai riscontrato durante il tuo cammino? un miliardo <ride> <ride> immaginavo perché io eh, ho aperto la mia prima attività in un paesino dove c'erano già dei competitor e facevo esattamente il lavoro fotocopia che facevano gli altri quindi no, non ho potuto fare altro che dividermi il mercato con loro e quindi ho dovuto combattere è stato difficile, difficile. dovendoti dividere il mercato con i tuoi concorrenti cosa hai fatto per emergere per distinguerti da loro allora innanzitutto ho studiato perché stavo uh, funzionando male Ottimo e Ho capito che nel mio paesino di 50.000 abitanti Non avevo fatto altro che dividere in, in parte E prendermi una porzione di quel mercato Quindi non potevo fare altro che abbassare i prezzi Per riuscire a competere con chi già c'era prima di me Ho capito che il metodo di lavoro doveva essere cambiato E quindi ho inventato se così possiamo dire un nuovo approccio a questo tipo di lavoro io lo chiamo proattivo però in realtà oggi questo lavoro è ancora oggi immaginato come la risoluzione a un problema quindi la reazione a un problema quello che invece io ho pensato di fare è fare tutto il lavoro in anticipo e quindi fare in modo che non si arrivi a, al problema e quindi fare un'attività di, di manutenzione quindi servizi continuativi che mi hanno portato a una svolta Perfetto, quindi fammi capire meglio. Diciamo che mentre tutti i tuoi concorrenti eh, lavoravano, intervenivano lì dove il problema era già presente. Allora, molto semplicemente, senza entrare nel, nel tecnico, uh, mentre tutti i miei concorrenti rincorrono un problema che si può verificare, noi lo anticipiamo. Quindi, faccia, vediamo dal lato azienda. Le aziende chiamano i tecnici per risolvere problemi. Noi chiamiamo i nostri clienti per dirgli che abbiamo risolto ed evitato dei problemi. Fantastico. E funziona chiaramente. Funziona, sì. Funziona. Perfetto, perfetto. Cosa hai studiato per arrivare fino a questo punto? All'inizio nulla. Nei primi cinque anni di attività non ho studiato. Ho fatto grandi errori perché non pensavo che la formazione mi avrebbe portato a crescere così tanto. Poi mi sono appassionato e ho iniziato a mettere a budget eh, nella mia attività un, uh, un conto economico dedicato alle, alla, formazione. alla formazione. Oggi eh, mi formo per quanto riguarda eh, la gestione del business, mi, mi formo per quanto riguarda la mia crescita tecnica eh, e soprattutto la mi sto appassionando ultimamente in marketing e, <ride> e mi, sta, mi sta anche piacendo sta portando i suoi risultati Sta portando i suoi risultati perfetto, perfetto. c'è qualche consiglio di business che ti piacerebbe dare a chi ci sta guardando e che magari vorrebbe investire nel tuo stesso settore sì in tanti mi hanno già fatto questa domanda magari i ragazzi giovani che vogliono sì. intraprendere lo stesso percorso il consiglio che do di solito è quello di non uh, copiare quello che fanno gli altri, altrimenti è una battaglia persa e, e sul prezzo. Uh, bisogna lavorare sulle proprie leve, su quali sono i, i propri aspetti migliori, eh, anche caratteriali e di competenze, e riuscire se, finché si può a creare un pacchetto che diventi un servizio quanto più continuativo possibile per... Uh, per un, un potenziale cliente questo è oggi quello che può fare la differenza in questo settore in questo tipo di, se, di, di settore di lavoro che, che facciamo c'è un aspetto sul quale sono d'accordo con te il fatto di non copiare le strategie altrui anche perché noi purtroppo o per fortuna vediamo esclusivamente quella che è la punta dell'iceberg di un'intera strategia di marketing di un nostro competitor o di altre aziende quindi, non è detto che la strategia adottata da un mio competitor possa andare bene anche per me, quindi, copiando magari potrei. Sono pienamente d'accordo. Mi permetto di aggiungere una cosa sì. che io ho fatto sulla mia pelle, sulla mia attività. Lo studio della concorrenza va fatto, secondo me, per capire come lavora e riuscire a distinguerti da quello. Esatto. Totalmente l'opposto di quello che fa la tua concorrenza esattamente. Quello ti fa. Saresti la pecora nera nel, nel, nel gregge nera e in, in la famosa viola la bocca viola, diciamo così esattamente. Ok, quindi rivolgere sì uno sguardo alla concorrenza, ma non per copiarli. Anzi, per muoversi in maniera totalmente opposta, nuova nuova, soprattutto, certo. Stefano. Perché fai questo lavoro? Che cos'è per te questo lavoro? È una missione, che, eh, grazie a questo lavoro gli, gli stimoli che, eh, che ho personali sono, mi, mi permettono di, di, di continuare a farlo. Le difficoltà ci sono, sicuramente, eh, certe volte ancora oggi ti svegli la mattina e, e sai che dovrai combattere, però quando, eh, come ti ho detto prima, arrivi all'obiettivo di sentire la gratificazione che un'azienda ha nel momento in cui la chiami e gli dici che hai evitato un problema, quindi gli hai evitato di perdere soldi, eh, quel momento è quello che appaga più del, del pagamento de, della fattura servizi Del guadagno economico. Sì, assolutamente. Guadagno economico. Sono d'accordo con te. Paga molto di più. Quali sono gli errori fatti con maggior frequenza dagli imprenditori nell'elaborazione del loro sistema IT? Allora, tecnicamente gli imprenditori non fanno errori uh, sul proprio sistema proprio perché non è il, ruolo, il loro ruolo nell'azienda. Quindi l'errore potrebbe essere quello di non capire che quello non è il, il, il loro ruolo. Sì. Uh, ce ne sono tanti di errori o comunque caratteristiche che potete scrivere. Uh, te ne dico tre così e evitiamo di stare qui i giorni. Sicuramente... Um, una delle maggiori è quella di non avere un progetto di, di gestione, di crescita del proprio parco informatico. Succede spesso, no? magari che un'azienda spende tanti soldi per rinnovare il proprio parco informatico e non sa quando poi dovrà rifarlo, quindi magari... Uh, non ha progettato un upgrade o un'obsolescenza, se così la possiamo chiamare, e quindi non sa quando dovrà rispendere dei soldi, non ha a budget i, i, gli importi da, da dedicare a quello. Quello è un grosso errore perché poi ci si, ci si arriva sempre in urgenza uh -huh. a fare degli investimenti e si fanno sbagliati. Un altro errore sicuramente da, non, da tenere in considerazione è quello della cultura alla tecnologia e soprattutto oggi alla sicurezza dei dati che sono conservati nelle, nelle macchine eh, e questo è più un ruolo eh, del lato umano, quindi degli utilizzatori. Questa è una cosa che deve finalmente entrare nella mente delle, degli imprenditori e degli operatori, di chi utilizza, utilizza questi, questi supporti, perché un sistema informatico senza i dati o con dei dati compromessi è, è inutile. Eh, I dati sono la linfa di, di un'azienda. Il terzo errore, senza dubbio è quello di non controllare, quindi di dare troppa fiducia al proprio responsabile tecnico mm. o azienda che segue la manutenzione o comunque gli interventi. Questo perché quando umanamente, no, quando noi non abbiamo la, le competenze per giudicare il lavoro di qualcun altro, dobbiamo per forza usare le leve della fiducia, della fiducia. che però spesso possono fare male perché eh, chi controlla non viene controllato e quindi può portarci a, uh, a non avere una gestione corretta. Di solito ci si affida al ragazzo dei computer, chiamiamolo così, solo perché lo vediamo come un genio e che quindi può metterci a posto l'azienda. No, perché magari quella persona potrebbe avere delle ottime competenze tecniche, ma non sa metterle in relazione a quelli che sono i bisogni di un'azienda, quindi di un'impresa più strutturata. Quindi potrebbe non essere la persona corretta. Perfetto. Abbiamo parlato dei rischi di una gestione così scorretta del proprio sistema IT, ma quali sono invece i pericoli di una gestione così superficiale della rete IT della propria azienda? quella di rimanere senza la disponibilità dello strumento eh, che sia per un guasto tecnico o che sia per una perdita di dati non avere la disponibilità quindi poter usare il sistema informatico ferma un'azienda non ci sta nulla da fare oggi puoi immaginare di eh, non lavorare senza le sedie nel tuo ufficio perché realmente puoi farlo eh, senza la macchinetta del caffè senza il muletto perché un'alternativa la trovi, ma probabilmente senza i computer hai difficoltà a far partire la tua azienda. Quindi l'IT deve essere ben compreso e deve eh, essere individuato come uno strumento principale di lavoro. Abbiamo visto rischi e pericoli di una gestione così superficiale del proprio sistema informativo. Ma c'è una soluzione a tutto questo? L'imprenditore eh, come fa a valutare l'operato del proprio responsabile T o del ragazzo, dell'esperto, del consulente a cui si affida? C'è un modo per proteggersi da questi rischi e da questi pericoli? Allora, come ti ho già detto, non credo che l'imprenditore possa valutare tecnicamente quello che è l'operato del suo referente informatico. Uh, sicuramente però può attuare un'analisi e un piano di continuità il cosidd la cosiddetta business continuity okay. eh, che cos'è la business continuity è un obiettivo per un'azienda e cioè quello di rimanere sempre in piena operatività la business continuity si può applicare a qualsiasi cosa a macchinari a, a anche all alla tua automobile paradossalmente la tua ruota di scorta della tua macchina è business continuity esatto e noi la applichiamo ai sistemi informatici in modo che uh, siano sempre operativi ok quindi per farlo comprendere meglio a chi ci sta ascoltando possiamo fare al contrario cioè dire cosa non è la business continuity Certo, eh, sicuramente non è eh, non avere un piano di business continuity, cioè non avere proprio un documento cartaceo che descriva quali sono gli anelli deboli della tua catena del sistema informatico e quali sono le procedure da mettere in atto in caso di, noi lo chiamiamo disastro, disastro è una parola che <ride> fa paura però anche un guasto tecnico eh, su un dispositivo che può costare 10 euro eh, può, può fermare un'azienda un cavo Ethernet un cavo di rete che costa pochi centesimi se è messo in una posizione della rete sbagliata o non monitorata può, può fermare sì, un'azienda sì, sì, io... e, e non lo sai No, esatto e comunque sia io non avrei paura a utilizzare il termine disastro sai perché ti racconto questo episodio uh, tanti anni fa io ero responsabile di, di, di, del sistema informativo di una nota un azienda per, per la quale lavoravo e il capannone fu colpito da, da un fulmine il fulmine chiaramente entrò attraverso si fece strada attraverso la rete degli eh, impianti. impianti telefonici e combinò un disastro bloccò il server un sacco di danni sì, sì, sì. E quindi oh, esperienze di questo tipo eh, quindi il, la cosa che non ho mai capito è questa se il 99% delle nostre attività del nostro lavoro oggi è fatto su mezzo informatico perché c'è così scarsa attenzione verso questi dispositivi nel proteggersi e appunto verso la business continuity perché è la, Secondo te? È la cultura del, che ancora oggi non c'è uh, come ti dicevo prima oggi le aziende spendono informazione per quanto riguarda l'uso di macchina controllo numerico spendono tanti soldi uh, o oh, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro che è cosa giustissima uh, per, come dicevo prima per un muletto uh, fanno corsi di formazione per l'uso sono tutti strumenti che per un'azienda l'azienda compra per avere un business migliore per risparmiare tempo e guadagnare di più l'informatica è la stessa cosa anche su quello strumento va investito un budget relativo alla formazione all'uso corretto del, del e alla protezione dello stesso che cos'è un piano di business continuity è, ed è indispensabile per le aziende? è indispensabile per tutti uh, la differenza la fa quanto tempo un'azienda può permettersi di stare ferma uh, Oggi quando faccio questa domanda a un imprenditore, tutti eh, presi dal panico mi dicono, no, no, zero minuti, io non posso fermarmi un attimo. Non è vero, ci sono delle realtà che possono avere uno stop di qualche ora, qualche giorno. Uh, questo però va studiato e cucito addosso all'azienda, quindi va fatta un'analisi corretta, vanno studiate le aree di business, le aree più sensibili, quelle meno sensibili, quelle che si possono permettere di stare ferme ed essere aiutate da un'altra area che può sopperire a un'eventuale mancanza. Tutto questo studio, che è molto più complesso di queste quattro parole che ti ho detto, mette in piedi il corretto piano di continuità di un'azienda eh, che non è detto che sia necessario solo ad aziende iperstrutturate Di certe dimensioni. Assolutamente. Paradossalmente il commercialista che è continuamente sotto scadenza Solitamente come i si hanno uffici, aziende piccoline, eh, però se si dovesse fermare sotto scadenza eh, non riuscirebbe a, a rispettarle e creerebbe probabilmente un danno ai suoi clienti certamente, stessi. Certamente, quindi cercando di parafrasare quello che hai detto, eh, in assenza di un piano di business continuity, eh, un imprenditore non è consapevole e conscio eh, di quello che potrebbe essere il suo... Eh, il suo tempo fermo in assenza di sì, questi sistemi di protezione. Te la faccio ancora più semplice. Una bomba d'orologeria. Non <ride> sai quando avrai un problema, in quale momento e per quanto, quanto tempo. tempo. <ride> eh, quando non hai un piano di questo tipo, è, è questa la realtà. Ed è così. Non andresti mai con la macchina senza la ruota di scorta. Io non ci certo, andresti. No, assolutamente no. <ride> eh, eh, oggi la maggior parte delle aziende eh, vanno con il loro sistema informatico senza ruota di scorta. Che cosa copre un piano di business continuity? Allora, l'obiettivo è sicuramente quello di proteggere i dati di un'azienda. Quindi tutto si muove intorno ai dati. Poi l'hardware, il computer, il server, l'impianto di rete, non è solo il, che è il, il ferro che mette in moto la linfa, che sono i dati di un'azienda. Quindi sicuramente l'obiettivo è proteggere i dati. Uh, per raggiungere un obiettivo di migliore continuità sicuramente si lavora su diversi piani, dal backup al, uh, a un piano di sicurezza informatica, a un piano di formazione all'uso delle buone pratiche del, del personale che utilizza alcune aree o alcuni strumenti informatici, eh, e poi ci sono tanti micro dettagli che vanno, vanno visti. Come ti ho detto prima, anche l'impianto di rete deve essere tenuto sotto controllo in modo che mm -hmm sia sempre efficiente, eh, che non ci sia nessuno che ci vada a mettere mani, eh, tutto questo lo fai solo nel momento in cui è tutto costantemente controllato da, da un tecnico, da qualcuno di, di competenza che capisca che cosa stia succedendo. Puoi farci alcuni esempi per cui è possibile che si verifichi un fermo in un'azienda? Ah, per, per i motivi più disparati, di solito sono gli errori umani o i guasti tecnici, ma qualsiasi cosa può avvenire. Per esperienza ti dico anche che mi è successo uh, che la donna delle pulizie abbia versato il secchio di acqua sì. sul server <ride> eh, e che quindi abbia fermato un'azienda. Um, o, che ne so, una chiavetta infetta messa in un sistema piuttosto che il solito allegato via mail che non sai riconoscere E tra i più diffusi, e, tra l'altro e, e tra i più diffusi, però oggi uh, si sta arrivando anche a uh, mi permetto di dire a una parte di spionaggio che sta entrando anche nelle, nelle aziende più, più easy, più comuni quindi la telefonata, sono X, devo fare un controllo sul tuo PC, anche quelle cose vanno sempre eh, valutate attentamente. Bisogna diciamo sempre capire chi eh, ci sta chiedendo cosa e che cosa sta avvenendo. Eh, se non hai le competenze, questa cosa devi delegarla, non c'è nulla da fare. Perfetto. Eh, ti è mai capitato di dover intervenire all'interno di un'azienda alla quale si è verificato un fermo e purtroppo ha perso tutti i dati e se sì, che cosa accade a un'azienda che perde tutti i suoi dati? Sì, mi è capitato, anzi di solito è il primo approccio che abbiamo con un'azienda perché eh, sono portati a contattarci nel momento in cui avviene un disastro eh, nella maggior parte dei casi possiamo far poco se non c'è un minimo di, di protezione che può essere anche il semplice backup Back Uh, o un sistema di protezione, un antivirus o qualcosa eh, di solito ci, ci capita che quando entra il virus che cripta tutto quei dati sono irrimediabilmente compromessi quindi l'azienda è costretta a ricostruire il proprio storico a, mettere, a costringere i dipendenti a fare straordinari a lavorare fuori orario a vivere male questa, questa situazione tutto nell'azienda si traduce in termini di, di costi perché è un costo questo per l'azienda, anche piuttosto importante in certi casi. Ok, ci siamo. L'unico modo per prevenire, per proteggersi è un piano di business continuity certo. che imprescindibilmente tutte le aziende devono fare, sì. soprattutto se il 99% del loro lavoro si svolge su mezzi informatici. Quindi, nel nello stilare un piano di business continuity ci sono degli aspetti da tenere in considerazione e che non possiamo trascurare assolutamente sì innanzitutto bisogna parlare con l'azienda entrare radicarsi e capire qual è il loro metodo di lavoro dove vengono utilizzati i dati in quale modo gli strumenti da chi vengono usati e come uh, mettere tutto in relazione a quelle che sono le, le soluzioni tecnologiche e le esigenze di business dell'azienda. Lo scopo deve essere solo ed esclusivamente quello che l'azienda possa raggiungere il proprio obiettivo di business e fare in modo che tutto funzioni. Quindi parlare, parlare con, con l'imprenditore, far, farsi raccontare come tutto funziona e metterlo, tradurlo in un piano di, di continuità, blindarlo Ok, Stefano, mi sembra di capire che il dato è una risorsa importantissima per ogni azienda, importante quasi come il petrolio o di valore quasi come il petrolio. Quindi, che consigli dareste a chi ci sta ascoltando? Allora, mi permetto di affermare quello che hai detto, di confermarlo perché sì, i dati sono il nuovo petrolio, sono quello per cui si faranno le guerre fra, fra qualche anno. Eh, i dati sono di tutti e, e ognuno deve proteggerli eh, quello che mi sento di dire a chi ci sta ascoltando quindi alle aziende quelle che io di solito tratto è quello di conoscere avere la consapevolezza di chi attinge a quei dati eh, di richiedere per esempio al proprio tecnico alla propria, eh, al proprio consulente una documentazione di come tutto il trattamento e dove avviene Oggi spesso, e questo io lo trovo quotidianamente, eh, mi interfaccio con aziende che non conoscono nemmeno le password dei propri server, sono nelle mani dei tecnici, è come eh, dare le chiavi di casa tua a qualcuno e non sapere quando questo qualcuno entra ed esce e non sapere cosa fa in quel momento. Quindi questo è gravissimo e questo fa, vanifica tutto quello che è la protezione dei dati. Uh, verificare stare sempre attenti a tutto lo so che è difficile però si, si deve arrivare a questo uh, fidarsi è sicuramente ok ma controllare verificare tutto quello che avviene e farsi dare una documentazione è importantissimo dunque l'imprenditore non deve essere un esperto it corretto sì. ma ma deve avere le chiavi della propria azienda uh, <ride> quindi si deve procurare la conoscenza Uh, deve avere la sensibilità a non uh, dare in mano a tutti, a chiunque, perché è lui il proprietario di quei dati. Uh, è il responsabile, soprattutto, quindi deve controllare e limitarsi a quello uh, e distribuire le responsabilità, è importantissimo a chi affida l'uso di questi dati che sia per manutenzione o che siano i suoi collaboratori uh, deve responsabilizzarli e affidargli delle responsabilità che, per fare in modo che ognuno uh, possa agire con consapevolezza sui, sui dati quindi assumo prima consapevolezza e poi delego sapientemente esattamente okay. stefano è possibile contattarti se sì dove e come certo uh... Allora, sul nostro sito internet aziendale che è www.assoluzioni.it AS è scritto per esteso, per esteso okay. e, oppure sulla mia pagina LinkedIn è possibile contattarmi direttamente. Ti dirò di più, su LinkedIn produco dei contenuti che sono dei tips, dei consigli di, di uso quotidiano eh, che possono aiutare un'azienda, un imprenditore a raggiungere degli obiettivi Uh, per migliorare la propria tecnologia, il proprio approccio. E poi sul sito ci sono tutti i riferimenti, oltre a quelli che sto raccontando. Perfetto, ricordiamo uh, come trovarti su LinkedIn. Stefano Versa, semplicemente Stefano Versa, c'è il mio faccione. <ride> <ride> ok, ok. Uh, c'è qualcuno nello specifico che devi ringraziare e soprattutto Perché? sì uh, allora innanzitutto devo ringraziare i miei genitori che eh. quando ero un ragazzino mi hanno dato la possibilità di con grandi sacrifici mi hanno comprato il mio primo computer e 25 anni fa un computer non costava eh, ricordo 500 ricordo, euro ricordo. quindi <ride> hanno dovuto veramente andare oltre alle loro possibilità quindi sicuramente devo ringraziare loro che grazie a loro ho, uh, sviluppato questa passione perché è nato tutto da una passione chi sceglie di seguirmi in questo percorso i miei collaboratori che condividono i miei valori e questo tipo di approccio a questo lavoro eh, e sicuramente certamente tutti i miei clienti che quotidianamente ci danno la possibilità di esprimerci e quindi di condividere con loro gli, gli obiettivi con molti di loro è nato anche un vero rapporto di stima eh, sono dei padri anche, anche loro, sono i padri della nostra azienda, quindi eh, anche loro un, un ringraziamento Rarito. speciale. certo. Soprattutto loro. Uh, come vedi il mondo dell'IT, dell'informatica fra dieci anni? Sempre più presente sicuramente, e vedo un miglioramento nell'esperienza, che cosa significa? Significa che tutto quello che oggi è difficile da fare, un po' complicato siamo sempre un po' resti, diventerà semplice uh, friendly, tutto diventerà più semplice eh, ci sarà un'impennata per quanto riguarda la sensibilità alla sicurezza informatica perché come ti ho già detto eh, è, è, è lì che, si, che i criminali punteranno, punteranno. Eh, la sensibilità già sta migliorando eh, probabilmente ci sarà proprio un'impennata da qui a 5 anni, non di più tu, come ti vedi fra dieci anni? Bella domanda. Sicuramente sto lavorando per riuscire a raggiungere il mio personale obiettivo, cioè quello di avere un'azienda completamente strutturata in modo che possa camminare da sola. Quella è la scommessa che mi sono, mi sono dato proprio qualche mese fa. Eh, quindi mi vedo alla guida di un team di esperti che condividono lo stesso obiettivo che non è altro che aiutare le aziende a raggiungere i propri eh, è un sogno però pian piano passo dopo passo eh, lavorerò per arrivare. Vabbè, è un per sogno modo. con un piano, no? È un sogno, sì. Esatto. Con un piano. Esatto, un piano. Altrimenti resta esatto. sogno. Esatto, è un sogno pianificato. Pianificato, piano, esatto. esattamente. Ok Stefano, io ti ringrazio per il tempo Grazie che te. mi hai e ci hai dedicato e vi do appuntamento alla prossima puntata di Back to Business.